Thank <laughs> you. Grazie bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Questa domenica celebriamo con gioia la solennità dell'ascensione al cielo di Gesù. È un modo per dire che Gesù risorto, con tutta la sua umanità glorificata, torna al Padre, nella dimensione divina. Dunque, l'ascensione non celebra l'assenza del Signore, ma un diverso modo del suo essere presente. Asceso al cielo, presso il Padre intercede per noi, invia lo Spirito Santo, lo Spirito Santo rende presente Gesù in mezzo a noi, che agisce e opera per mezzo della Chiesa e forma Cristo in noi, ci conforma a Lui, lo vedremo nella Pentecoste. Dunque l'Ascensione ci dice che il Signore Gesù è nella gloria e il Signore alla destra del Padre esercita la potestà di Dio, ma al contempo è presente in mezzo a noi, nascosto e operante per mezzo della Chiesa. Pensate che mistero grande, briciolina di teologia, la seconda persona della Santissima Trinità si è fatto vero uomo, muore, risorge, torna al Padre anche con la sua umanità glorificata. Quindi per l'eternità una delle persone della Trinità sarà anche per sempre vero uomo. Pensate quanto Dio si sia compromesso per ciascuno di noi. Dopo questo piccolo volo contemplativo ritorniamo sul pianeta Terra. Prima di immergerci nel testo di oggi ci si potrebbe chiedere ma non sarebbe stato tutto più semplice se il Signore fosse rimasto visibilmente presente in mezzo a noi? Oltre a dei profondi motivi che ora non abbiamo il tempo di esplicitare possiamo anche cogliere due aspetti esistenziali molto belli. Anzitutto Dio non è una presenza invasiva, sostitutiva ma Dio è amore e dunque ama fare un passo indietro per farci crescere. Negli Atti degli Apostoli, dove è descritta l'ascensione al cielo, che leggiamo nella prima lettura, è evidenziato il distacco che i discepoli vivono, che li spiazza un po' della serie «Ma come? Proprio ora te ne vai?». In realtà Gesù non se ne va, lo Spirito Santo continua a renderlo presente tra noi, ma il ritorno di Gesù al Padre segna l'inizio dell'avventura dei discepoli. Cioè «Io sono con voi e in voi per mezzo dello Spirito Santo, ora tocca a voi, andate!» io vi insegno ad amare vi do la grazia di amare ora tocca a voi mettervi in gioco andate vivete la mia parola nell'andare in missione nell'andare incontro agli altri nel mettervi in gioco per vivere secondo la mia parola vedrete la mia opera in voi e con voi vedete nella vita per far crescere a volte è necessario fare un passo indietro se è un genitore imposto all'educazione versione la piovra 5 che in tutto e per tutto c'è lui, si sostituisce lui ai figli non li aiuterà a crescere. Un genitore deve mettere in condizione il figlio di prendersi le sue responsabilità e affrontare le sfide della vita. La vita, potremmo dire, si evolve grazie a una serie di distacchi. Pensiamo ad esempio all'embrione, che ad un certo punto deve staccarsi dal corpo della madre per vivere la sua vita autonoma. O all'adolescente, che tende a staccarsi dall'alveo familiare per vivere relazioni di gruppo. O all'adulto, che per donarsi più profondamente a qualcuno dovrà staccarsi da certe dinamiche di gruppo o amicizie che lasciano il tempo che trovano. Passando anche per il distacco del lutto, dove ad esempio il genitore passa definitivamente il testimone al figlio o alla figlia. Insomma, la vita cresce per distacchi. Ci sono dei distacchi che ci fanno crescere. 2. Il Signore vuole che esercitiamo la nostra libertà. Ti immagini, se Gesù risorto fosse costantemente, visibilmente a fianco a te, la libertà dove sarebbe? Con quanta libertà sceglieresti cosa fare e cosa non fare, quanto cercarlo, quanto non cercarlo, quanto potresti davvero crescere e maturare. Ma sarebbe più facile? Non è vero. Vivresti alla fine tutto come un peso. Ecco, il Signore ci tiene alla nostra libertà. Lui ci ha resi capaci di sé, di ascoltarlo, di incontrarlo, di percepirlo. Ma per Lui è sacro il se vuoi. Quanta bellezza nel Signore. Presenza amorevole e responsabilizzante. Mi viene in mente una storia. In una tribù il rito di passaggio nell'età adulta era superare una prova. Il ragazzo doveva trascorrere da solo una notte bendato nella foresta. Il padre accompagna suo figlio, lo benda e inizia la prova del ragazzo. Immaginate bendati nella notte, nella foresta, rumori, versi di animali, frusci... Questo ragazzo tremava dalla paura ma resiste, iniziano le prime luci dell'alba, sorge il sole, finalmente può sbendarsi. La prova è superata, ma quanto grande fu il suo stupore quando voltandosi vide suo padre che tutta la notte in silenzio gli era rimasto accanto proteggendolo ma non togliendogli la fatica e la soddisfazione della prova affrontata e superata. Quanto abbiamo da imparare dallo stile di Dio? Anche noi sacerdoti, religiosi, religiose, quanti siamo chiamati a prenderci cura delle anime? Perché talvolta anziché esercitare una paternità spirituale o una maternità spirituale, si esercita uno spadroneggiamento spirituale dove anziché aiutare le persone a crescere nella docilità alla voce dello spirito e nella sequela di Cristo, dando anche indicazioni chiare e ferme laddove necessario, le si trasformano invece in degli automi, legandole a sé, spersonalizzandole e defraudandole del tesoro meraviglioso della libertà, al punto che una persona, tra un po', anche per andare in bagno, ha bisogno di consultarsi con colui o colei che, tra virgolette, la dirige spiritualmente. Ora, ritornando al testo, vediamo l'invio che Gesù risorto fa ai discepoli alla Chiesa ad evangelizzare, testimoniando la lieta novella, cioè l'amore di Dio che salva, che trasforma la vita, a celebrare i sacramenti, il culto, a immergere in Dio quanti credono, e i segni che accompagnano coloro che credono nel suo nome, coloro che vivono uniti a Gesù, quindi vivendo in comunione con lui, manifestano la sua presenza in loro e questa presenza si manifesta attraverso dei segni sui quali ci soffermiamo un momento. Quali sono questi segni? Sono cinque. Primo, scacceranno demoni. Oltre all'attività esorcistica di chi ha questo ministero nella chiesa c'è il fatto che la persona che vive unita a Cristo mette in fuga il maligno, è forte contro la tentazione e libera dalla tentazione altre persone. Tutti quei ragionamenti contorti che incastrano le persone, le rinchiudono in se stesse, impedendole di aprirsi a Dio e agli altri. Quante persone si sono riavvicinate a Dio, si sono riconciliate con Lui grazie a un amico, un'amica, un parente, a qualcuno credente, stando a contatto con il quale, parlando con il quale, lo ha aiutato ad aprire mente e cuore. Questo, direbbe Sant'Agostino, è possibile perché? Perché quella persona ti parla e tocca i timpani, intanto lo Spirito Santo ti tocca il cuore. Secondo, parleranno lingue nuove. Ecco, non vediamo solo capacità particolari, esempio Padre Pio che rispondeva a lettere in altre lingue senza averle studiate. Non pensiamo neanche ai fenomeni solo della glossolalia di cui parla San Paolo, ma pensiamo al fatto che la persona piena di Dio parla una lingua nuova. E qual è questa lingua nuova? È La lingua dell'amore. Cioè è capace di dialogare, di costruire relazioni con gli altri, di vivere in relazione con gli altri. Babele, se ricordate, era la divisione delle lingue. Non ci si capisce più. Quando regna l'egoismo non ci si capisce. Quando il cuore è colmo d'amore si capiscono prima gli altri e ci si capisce gli uni con gli altri. E ancora, prenderanno in mano serpenti. San Paolo, durante la sua missione evangelizzatrice, fu morso da una vipera e, grazie a Dio, non ebbe alcuna sintomatica. Ma qui c'è qualcosa di altro. La persona piena dello Spirito Santo che vive in comunione con il Signore prende in mano le situazioni, affronta le tentazioni e vince, le supera, affronta situazioni difficili e non soccombe. Perché? Non perché sei bravo tu, ma perché Dio opera in te, sei forte della sua presenza. E ancora, se berranno qualcosa di mortifero, non nuocerà l'oro. Si racconta che volevano avvelenare San Benedetto. Egli, preso il calice, lo benedisse, bevve e il veleno non gli recò alcun danno. Ma oltre a questo significato immediato, cosa ci può dire? che tu puoi ritrovarti anche in un contesto velenoso o avvelenato, fatto di pregiudizi, di ideologie, di situazioni negative, ma se sei in comunione col Signore, non ti recano danno. Rimani saldo con la Sua parola, la Sua presenza in te, che ti rende capace di vivere bene nonostante il contesto difficile nel quale ti trovi. Ad esempio, il Signore mi renderà capace di portare speranza in un contesto familiare, magari di musoni, oppure di coinvolgere nel bene i miei amici o compagni senza fare il pecorone che si lascia trascinare al male, oppure saprò vivere correttamente, anche in un contesto un po' corrotto e di furbacchioni. Insomma, il Signore mi rende capace di diffondere il profumo della sua santità. E ancora imporranno le mani agli infermi e questi ne avranno del bene. L'imposizione delle mani indica il comunicare lo Spirito Santo, quindi il beneficio che le persone hanno nel momento in cui un cristiano prega per loro, si prende cura di loro, perché? Perché Gesù opera attraverso di Lui. Chiediamo la grazia di vivere con gioia questo giorno dell'ascensione, rivolgendo sempre più i nostri cuori a Lui, perché pieni di Lui possiamo lasciarlo agire attraverso di noi. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.